una tecnica di stampa artistica, evoluzione della tecnica dello stensi, di immagini e grafiche su qualsiasi supporto, mediante l'uso di un telaio, facendo depositare dell'inchiostro sul supporto attraverso le aree rimaste libere della gelatina fotosensibile. Telaio. Preparazione. La prima fase prevede la preparazione del telaio, Prima pulendolo con alcol, poi stendendo con l'uso dello stand di gelatina una particolare gelatina fotosensibile. Il telaio va fatto asciugare in un ambiente totalmente buio. Nel frattempo, su un acetato, si disegna o si stampa la grafica che si intende ottenere. È importante sapere che a prescindere dai colori finali di stampa, la pellicola deve essere realizzata con inchiostro nero coprente. Incisione a telaio. Dopo la stesura della gelatina, si pone il lucido a stretto contatto con la fotoemulsione sul lato destinato ad andare in contatto con la superficie da stampare e si espone alla luce ultravioletta. La parte dove il lucido è trasparente, lasciando passare la luce, consente l'indurimento della fotoemulsione sottostante la parte, invece, dove il lucido presenta un nero ad alta densità non consentendo il passaggio della luce, impedisce l'indurimento della gelatina, che rimane idrosolubile permettendone il lavaggio sotto acqua corrente, ma vediamo come. a registro. Si appoggia il lucido sul supporto nella posizione in cui si vuole la stampa finale e si mettono a registro i telai, in modo che il lucido e la grafica incisa combacino al millimetro. Nel caso in cui l'immagine debba essere stampata a due colori, è necessario dividere il disegno in due livelli, uno per colore. Verranno quindi incisi due telai che verranno messi a registro tra di loro con il processo prima illustrato. Il processo di stampa inizia con l'abbassamento del telaio a 1-2 mm dalla superficie per permettere il passaggio della racla da stampa che passando con una moderata pressione sul telaio serigrafico, trasferisce l'inchiostro dalla parte superiore alla superficie sottostante attraverso il tessuto libero dalla fotoillusione. Dopo ogni passaggio il telaio va ricaricato per permettere le stampe successive. Vediamo anche questo processo. fine